Buon pomeriggio a tutti, mi spiace di non essere presente a questo evento organizzato dall'amico Antonio Palmieri uh, purtroppo mi trovo in un'altra parte del paese e al, al momento non ho ancora il dono dell'ubiquità uh, detto questo ci tenevo a essere presente anche solo in forma virtuale uh, per uh, informarvi di alcune novità in ambito di normazione tecnica che sono state fatte nell'ultimo anno nell'ultimo anno eh, è stato particolarmente produttivo a seguito anche delle richieste della direttiva europea e dei termini temporali che ci impone questo nuovo documento che a livello italiano è stato recepito con la legge stanca con l'aggiornamento effettuato nel mese d'agosto di quest'anno due documenti essenzialmente sono l'aggiornamento delle vcag ora abbiamo la versione 2.1 che estende le regole del 2008 aggiungendo delle, delle nuove, una nuova linea guida e alcuni nuovi criteri di controllo, eh, pertanto sono essenzialmente novità anche legate sia per incrementare l'accessibilità delle persone con problematiche cognitive, ma soprattutto per garantire l'accessibilità tramite periferiche mobile, questa è la sfida tendenzialmente dell'evoluzione delle regole di accessibilità. Poco dopo sono state emanate delle nuove indicazioni tramite una norma tecnica armonizzata. Questa norma tecnica tendenzialmente eh, dà indicazioni su come produrre e come verificare eh, prodotti hardware, software, web e documenti in modo da garantirne l'accessibilità. Questa norma, la N301549, è disponibile in lingua inglese e da pochissimi giorni anche in lingua italiana. Perché? Sottolineo il fatto che è disponibile in lingua italiana perché sia la norma tecnica eh, europea sia le VCAG 2.1 sono un successo temporale uh, del nostro paese perché siamo stati i primi a tradurre questi documenti in lingua italiana. Il v 3 stesso ci ha dedicato la prima pagina internazionale quando abbiamo pubblicato la versione in lingua italiana delle VCAG 2.1, uh, quindi siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi, abbiamo dei testi in lingua nazionale. È chiaro che ora, anche ai sensi dell'aggiornamento della legge 4 1004, saranno svolte attività di recepimento a livello normativo. La legge 4 stabilisce che Agi dovrà definire delle linee guida, secondo CAD, di recepimento di queste regole tecniche. Il vantaggio tendenzialmente qual è? Il vantaggio è che, grazie a queste regole, eh, qualsiasi prodotto acquistato dalla pubblica amministrazione, sia esso hardware, software, web deve garantire un interfacciamento con l'accessibilità, ossia deve essere direttamente accessibile o interfacciabile con oggetti accessibili. Che significa quindi? Significa che qualsiasi prodotto deve aiutare anche a produrre informazioni e contenuti accessibili. Non basta più quindi avere il sito web accessibile, ma serve anche garantire che ci siano degli strumenti di pubblicazione che aiutano a produrre documenti e informazioni accessibili e questo è il next step, il passo successivo su cui bisogna lavorare, perché uno dei problemi più grandi che stiamo riscontrando nelle pubbliche amministrazioni è la mancata conoscenza dell'uso di strumenti di produzione di documenti e informazioni. Si è sempre stati abituati a produrre il documento e stamparlo su carta Oggi si è aggiunto uno step, dopo la stampa, la scansione. Mentre il documento digitale è tutt'altro. Il CAD lo stabilisce chiaramente cos'è il documento digitale. Stabilisce che il termine carta canta non ha più senso, è il digitale che conta. E soprattutto stabilisce, articolo 23, ter, comma 5 bis, che qualsiasi documento amministrativo prodotto dalla Pubblica Amministrazione deve essere accessibile. In sintesi, nessuno deve essere discriminato nell'accedere ad informazioni e servizi della pubblica amministrazione. Soprattutto sottolineerei i servizi. Una delle sfide più grandi su cui magari si potrà confrontare il prossimo anno, il prossimo evento, dove fin d'ora eh, garantirò di essere presente fisicamente e non virtualmente con questo avatar che vi compare sullo schermo dietro il buon Antonio, quello che eh, dovremmo iniziare a monitorare è l'effettiva accessibilità dei servizi. Perché posso avere un sito bello e accessibile, ma se poi non erogo un servizio accessibile non sto dando un servizio al cittadino, anzi sto discriminando una parte di cittadinanza. La, il digitale può aiutare a togliere le, le discriminazioni. Usiamolo bene, usiamolo nel modo corretto. L'inventore del web Tim Berners-Lee solitamente ribadisce il concetto che uh, il web è nato per essere per tutti senza discriminazione. Quindi, se noi creiamo web, creiamolo per tutti, altrimenti non stiamo creando web accessibile, ma stiamo creando un pessimo esercizio di sviluppo. Arrivederci a tutti, alla prossima volta.